Sono complicato? Significa che ho più personalità? Questa è una domanda che si fanno in tante persone, è un modo in cui si con cui si propongono tante persone che a volte non hanno ben chiaro quali siano i passaggi che accadono dentro la propria mente, dentro le proprie emozioni, quali siano i meccanismi che guidano i loro comportamenti, il loro modo di affrontare le situazioni tanto che alcune persone effettivamente quando descrivono se stesse finiscono poi per descriversi utilizzando questa formula dicendo io ho tante personalità, io non ne ho soltanto una, ho tante anime, è come se eh, in certe situazioni non riconoscessi neanche bene me stesso e quando le persone dicono così fondamentalmente effettivamente stanno aprendo a un aspetto della loro complessità che forse nel momento in cui lo dicono, lo esprimono, a volte non si rendono conto di quanto questo poi non significhi nettamente, in maniera chiara, che effettivamente c'è dietro una complessità inenarrabile e incomprensibile, che richiede davvero di avere accesso poi a più personalità, ma a volte tendenzialmente stanno descrivendo soprattutto una difficoltà nell'utilizzare strumenti adeguati per descrivere quella che è la loro personalità e i loro processi introspettivi. Cioè quello che fanno spesso è quindi di andare a utilizzare uno strumento inefficace come quello per esempio del avere l'idea che quella loro confusione sia data da un qualcosa che in maniera ineluttabile debba essere per forza così profondo e complicato perché altrimenti sarebbe, eh, come a volte capita che alcune persone erroneamente pensino, sarebbe semplice e banale, no? quasi come se la semplicità non fosse anzi un valore. Mentre invece spesso quella complicatezza... Parla più effettivamente della confusione ed è dovuta al fatto che a volte alcune persone si descrivono non tanto per quelli che sono i loro processi interni, ma si descrivono in base ai loro comportamenti. Cioè, molte persone che dicono di avere più personalità. A volte finiscono per dire che eh, perché so, ho più personalità, perché quando sono in famiglia mi comporto in un certo modo, eh, quando sono con gli amici sono un'altra persona, eh, quando sono in compagnia sono con la, la mia partner, il mio partner, anche lì ancora in più non mi riconosco, sono una persona ancora diversa, e tentano di mettere insieme tutte queste varie sfaccettature di loro stessi senza riuscire ad amalgamarle in un'unica personalità per quello che loro ritengono essere la personalità. Cioè nella loro convinzione c'è l'idea che la personalità sia descritta dai comportamenti che uno mette in pratica. Cioè se uno un giorno si comporta in un modo, un altro giorno si comporta in un altro, allora significa che devono essere due persone diverse. E la cosa interessante nella confusione e nella povertà di strumenti che la persona con, questo, con questa affermazione sta descrivendo, eh, c'è dietro... Una difficoltà effettivamente a descrivere se stessi che è non, è, non è una cosa fatta in maniera dolosa per ostilità o per voler nascondere qualcosa ma c'è una difficoltà nel riuscire a descrivere se stessi diversamente da come farebbe uno sconosciuto che è lì presente con noi cioè quando io descrivo me stesso dicendo e eh, sono timido perché durante la cena con quella persona sono stato in silenzio tutta la cena dicendo questa cosa sto dicendo la stessa identica affermazione che potrebbe fare un mio commensale che a tavola con me vede che sono in silenzio potrebbe pensare ah, allora probabilmente è timido che poi oh, magari c'è azzecca, magari no però magari sono in silenzio non tanto per una questione di timidezza ma perché avevo i fatti miei non avevo voglia di parlare mi stava antipatica la persona con cui interagivo ehm volevo essere da un'altra parte possono essere tanti i motivi che mi spingono a un comportamento simile quindi però quando io mi descrivo tramite il mio comportamento quasi come se quello fosse saliente e esauriente nel, nel spiegare quindi che allora si parla di timidezza e senza poi spiegare timidezza di cosa io in realtà quindi sto facendo sto commettendo un errore cioè sto facce, cercando di far equivalere una idea della mia personalità eventualmente timida in questo esempio che sto facendo con un comportamento, sono stato zitto tutta la cena. Nel fare questo, appunto, sto usando uno strumento inefficace, perché non sto parlando della mia timidezza, considerando che la timidezza quindi poi è un termine con cui, per esempio, noi a volte descriviamo, quindi non solo un comportamento che mettiamo o non mettiamo in pratica, ma descriviamo soprattutto un'emotività che noi proviamo nell'interazione con qualcun altro e quell'emotività è sempre conseguente come tutte le emozioni è sempre conseguente ai pensieri che stiamo facendo quindi quando diciamo che in certa situazione quindi c'è qualcosa di noi che abbiamo messo in gioco che è uscito qualcosa dalla nostra personalità se vogliamo descrivere concretamente con uno strumento efficace quello che c'è di personale dietro quell'episodio non dobbiamo e non possiamo fermarci a descrivere quello che è il nostro comportamento ma do dobbiamo invece piuttosto Addentrarci in quelli che sono dei processi intrapsichici qualcosa legato al che emozioni provavo e che pensieri producevano quelle emozioni mentre ero a cena con quella persona in questo esempio quindi non potrò dire eh, durante quella cena sono sono, sono sono timido perché durante quella cena sono, sono stato zitto tutto il tempo piuttosto è importante che io faccia presente che durante quella cena per esempio Pensavo di poter essere giudicato dal mio, dal mio commensale e quindi avevo paura del, del suo possibile giudizio che andava eventualmente a danneggiare la mia autostima e dato che la mia autostima quindi non è sufficientemente salda, è un po' fragile e quindi avevo paura dell'opinione altrui perché mi avrebbe portato a avere dubbi su me stesso e quindi a sentirmi anch'io eh, critico nei miei confronti e quindi a provare disgusto nei miei confronti e in questo meccanismo in cui non riuscivo a gestirmi ho preferito evitare di espormi per evitare di correre il rischio di scoprire davvero se l'altra persona avrebbe espresso un'opinione negativa su di me e se avrebbe quell'opinione avrebbe poi avuto un impatto eh, rovinoso come temevo che potesse avere così sto dicendo una cosa che il mio commensale che mi vede in silenzio Può anche magari dedurre, però tirerebbe a indovinare, a quel punto non sa cosa passa per la mia testa. Mentre invece, quando mi descrivo solo sulla base del comportamento, a volte quindi ci potrebbe essere il rischio di pensare che ho più personalità, perché mentre ero a cena con quella persona sono stato zitto, timido, in silenzio. Poi, invece, quando sono andato a ballare in un altro contesto, mi scatenavo, facevo un po' quello che mi pareva e sembrano quasi due persone diverse mentre invece sono due contesti diversi che elicitano un modo di pensare con dei contenuti diversi con delle sfumature diverse un'emotività quindi che ne consegue diversa secondo sempre un set molto personale di, modo di modi di pensare ed interpretare la realtà. Esiste un unico set di pensieri, un set di regole, un approccio mentale che descrive il mio modo di stare nella realtà, indipendentemente dalla situazione. E se ho la sensazione che questo, quel modo in cui penso a me stesso in realtà non descrive efficacemente il comportamento che ho in due situazioni diverse, sarebbe una scorciatoia errata andare a prendere l'idea della della personalità multipla, dell'avere più personalità eh, come soluzione. In realtà non è quello, semplicemente il modo in cui sto descrivendo i miei processi mentali è inefficace, è troppo sintetico, non è esaustivo, non, è... non funziona fondamentalmente. Serve quindi fermarsi, fare un attimo un passo indietro e rivalutare quelli che sono gli approcci, e gli strumenti che sto utilizzando per provare ad avere accesso a una prospettiva diversa, una prospettiva più efficace per descrivere me stesso in un modo più coerente e più esaustivo. Considerando che il, questo argomento dell'avere più personalità, eh, avere una personalità con più anime, eh, questa cosa in realtà non è che nasce da un giorno con l'altro, un po' diciamo che la cinematografia, eh, un certo tipo di cultura dello spettacolo ci hanno un po' favorito, di, di, del romanzo, ci hanno, un po fa, hanno un po' favorito la possibilità di avere questo tipo di idea di noi stessi, e questa cosa nasce appunto eh, dal modo in cui la letteratura, la narrativa ha preso degli argomenti reali. Cioè, il disturbo dissociativo dell'identità è un disturbo estremamente reale, concreto, eh, che non, eh, non è quasi mai la situazione alla. Alla Fight Club, alla split A Fight Club si può dire che c'è disturbo di identità anche perché è un film che ormai non so, c'ha 30 anni, se ancora uno non l'ha visto non è nessuno spoiler. Ma in quelle situazioni sono situazioni estremamente rare in cui una persona quindi mette in atto set diversi di personalità senza rendersene conto, senza esserne pienamente consapevoli quella è una cosa estremamente rara e anche quando andiamo a guardare le statistiche descrivono il quanto sia diffusa nella popolazione la tendenza quindi ad avere dei disturbi dissociativi di, dell'identità questa cosa non va fraintesa perché il fatto di avere poi un tratto dissociativo è un qualcosa che può accadere anche in modo eh, relativamente frequente ma questa cosa accade proprio perché la dissociazione di per sé non è un evento strano alieno che può succedere chissà in quali situazioni particolari la dissociazione fondamentalmente è un, è un momento in cui accade un processo psichico per cui la parte consapevole del cervello del, del cervello si stacca per un attimo si spegne si affievolisce per un qualunque motivo e la mente con i suoi processi automatici lavora quasi come se non fosse più gestita da una consapevolezza, è una cosa che succede quotidianamente, naturalmente tutte le volte in cui andiamo a dormire, il fatto che andiamo a dormire, sogniamo, ci vengono in mente delle questioni un po' più o meno fantasiose in testa, quello lo sta facendo la mente in autonomia senza la coscienza che la guida, tranne nel caso in cui uno si addestri a fare dei sogni lucidi che però è un'altra cosa, un'altra un parentesi ancora, di per sé nella stragrande maggioranza dei casi il sogno funziona così, e questa cosa non succede soltanto nel sogno. Succede più volte durante la notte e succede in tante occasioni durante il giorno. Ma questo non significa che quando succede durante il giorno allora ho quel momento in cui mi sono comportato in un modo in cui non riconosco me stesso. Quella è una cosa eh, che appunto descrive più il fatto che ho difficoltà a leggermi. Solitamente la dissociazione si presenta in un modo molto più banale. Cioè si presenta con quelle modalità con cui mentre sto andando in un posto a volte non mi accorgo bene del percorso che faccio verso quella direzione e finisce che arrivo in un posto che conosco benissimo magari con un tragitto che eh, ho imparato a me la dito a fare e magari faccio tutta la strada con un po di distrazione a un certo punto arrivo al, al punto d'arrivo appunto che la destinazione che volevo raggiungere e mi accorgo che non ho posto attenzione alla strada che percorrevo questa cosa può succedere molto spesso e il fatto che io non abbia posto attenzione alla strada non significa che poi ho sbagliato strada, la strada l'ho fatta giusta, ma l'ho fatta sovrappensiero pensiero, mentre pensavo ad altro. Quando succede questo noi siamo di fronte a quello che è, in maniera quindi molto pulita, un'esperienza dissociativa, una cosa che succede in maniera frequentissima, cioè la coscienza, la consapevolezza era concentrata su altro, e nel frattempo la mente ha riproposto in maniera molto meccanica quello che aveva già imparato precedentemente e ha rispettato le regole della strada, gli stop, quello che serviva, ha lavorato in automatico. Ed è questo che fa la mente quando è dissociata. Lavora in modo meccanico riproponendo dei contenuti appartenenti al proprio passato che ha preso precedentemente. Anche lì quando alcune persone pensano che dietro quel comportamento che non riconoscono ci debba essere una volontà, un'intenzionalità eh, ostile o che nasconda e sottenda qualcosa di inarrivabile e incomprensibile per la loro consapevolezza, eh, tendenzialmente sbagliano perché dietro la maggior parte dei comportamenti che non riconosciamo come direttamente noi stessi non c'è un'altra personalità che ci vuole dire qualcosa, tendenzialmente c'è un aspetto sempre di noi stessi che deriva dalle nostre convinzioni che noi se ci soffermiamo le conosciamo benissimo che però si stanno ripresentando in modo meccanico anche quando non le stiamo chiedendo è una cosa naturale, l'esempio più eh, semplice possibile di dissociazione è quel momento in cui mi chiedo se avrò chiuso la porta di casa quel momento in cui mi faccio questa domanda eh, io eh, probabilmente quel momento in cui chiudevo la porta di casa probabilmente ero solo al pensiero perché pensavo dove stavo andando e la mia mente tendenzialmente l'ha fatto da solo però io non me lo ricordo perché io c'ero ma non c'ero io c'ero fisicamente la mia mente c'era la mia coscienza la consapevolezza era dall'altra parte e quando succede questo, questa dissociazione, questa separazione che è un evento naturalissimo e questo è il fatto che la narrativa abbia utilizzato questi strumenti per ragionare su determinate situazioni anche molto, molto particolari, eh, ha fatto sì anche che quindi si arrivasse a eh, una serie di idee un po' fantasiose sulla possibilità di avere più personalità, che è una cosa che però tendenzialmente regge poco anzi assolutamente quando esistono poi dei casi gravi ci mancherebbe nessuno vuole dire che non ci sono delle situazioni in cui in modo grave una dissociazione un... Una risposta dissociativa possa nascere nella mente come reazione a un grave trauma che accade in un momento in cui di sensibilità e eh, di vulnerabilità del nostro percorso di crescita personale, eh, in cui quindi la mente per proteggersi crea un meccanismo dissociativo e quindi eh, crea aspetti diversi e poco integrati di personalità, questa cosa può, può esistere, ok? Ma ragazzi, è un caso veramente, veramente raro. Stiamo parlando di una cosa molto, molto specifica. Nella stragrande maggioranza dei casi le esperienze dissociative sono qualcosa di estremamente naturale che accade a quasi tutti e che non ha nulla di particolarmente patologico, non descrive più personalità ma descrive un'unica personalità con tutta una serie di sfaccettature che tanto più la persona impara a conoscere nel rapporto con se stesso, imparando a riconoscere quelle che sono le proprie abitudini, quelle che sono i retaggi del proprio passato, quelle che sono le convinzioni da cui magari vuole prendere le distanze ma che ha imparato che si porterà dietro, quando succede questo il modo migliore per affrontare questa cosa e sapersi descrivere come una personalità unica e coerente è sviluppare degli strumenti più efficaci per leggere se stessi. Per fare questa cosa quindi è importante fermarsi e cercare di analizzare in modo più chiaro i propri pensieri, le proprie emotività senza lasciarsi distrarre da soltanto quello che succede fuori, soltanto dal comportamento, che è importante ma è spesso e volentieri soltanto una conseguenza di quello che succede in testa. È importante quindi cercare di lavorare su questo quando ci accorgiamo di presentarci agli altri in un modo poco efficace, eh, usando del, dei termini, delle, delle, delle riflessioni poi eh, troppo impersonali, soprattutto quando parliamo di noi stessi, e nel caso in cui si si accorgesse di questo fermarsi, fare mente locale, mettere in dubbio i propri strumenti e chiedere aiuto, che è assolutamente il primo passo per migliorare su queste cose. Io in questo video quindi spero di aver spiegato in modo sufficientemente chiaro quanto non si tratta tanto di una questione di essere complicati, ma una questione di avere gli strumenti per ragionare in modo efficace su se stessi e quanto non esista una personalità di per sé che sia Complicata e frastagliata in modo meccanico necessario, ma a volte c'è una descrizione della nostra personalità che è troppo sintetica e inefficace e non esauriente nel Descrivere quello che è il nostro assetto mentale approccio alla vita, che se invece venisse descritto in maniera esaustiva e completa, ci permetterebbe di avere una spiegazione assolutamente efficace del come mai in determinate situazioni è più probabile che noi si metta in atto determinati comportamenti, o piuttosto che altri, considerando che poi il comportamento è, veicola, è condizionato da un libero, aspetto di libero arbitrio. Quindi anche una persona che non vuole fare una cosa, se in quel momento sceglie di farla, può avere occasione di farla. e Quello non descrive la sua personalità. La personalità non è descritta da quello che facciamo o possiamo fare, ma è descritta dall'intenzionalità che c'è dietro quelle azioni. E ragionare, e aprirsi a un contatto più efficace con la propria intenzionalità e le proprie emozioni è un ottimo modo di prendersi cura di se stessi e di vivere meglio il rapporto sia con se stessi che l'interazione con gli altri. Questo è tutto, io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.